Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo con un tag molto particolare, come avrete potuto leggere dal nome, che è stato creato da vale Official. per capire di cosa si tratta iniziamo subito con le domande. Quando inventi solitamente i tag o ti vengono in mente non c'è un momento preciso, nel senso che ad esempio i due tag che ho inventato sono venuti, uno perché si doveva trattare di una collaborazione e l'altro andando per esclusione, ma ne parliamo dopo Quanto ci impieghi a crearli? Beh, presupponendo che si ehm, tratti di argomenti che conosco poco Diciamo un'oretta al massimo, il tempo di elaborare delle domande carine, forse anche meno Lo scopo di creare Tag Spero che non sentiate eccessivamente il cane, perché non è mio. A mio parere lo scopo è quello di conoscersi meglio e spero che eh, non solo le due che taggerò alla fine, ma anche altre persone che dovessero vedere questo tag, lo rifacciano. Un tag che avresti voluto creare ma esiste già? Esiste già il tag su Harry Potter, quindi... Quindi io non ho creato un ulteriore tag su Harry Potter, ma dopo parliamo dei miei, perché già esiste. Un'idea che già avevi, ma hai lasciato perdere perché fatta fatto da altri. Idem come sopra, il tag su Harry Potter, perché già esiste. Sei soddisfatto dei tuoi tag? Beh, devo dire abbastanza. Ne ho creato uno completamente da solo il fantastic beast Where to find them tag cioè animali fantastici e dove trovarli tag che ha rifatto una sola persona che poi ha cancellato il canale quindi io adesso ve lo cerco e ve lo metto nelle schede in questo punto il secondo tag invece non l'ho creato da solo e diciamolo diciamolo l'abbiamo creato io e il mondo di mari che ai tempi non ricordo se si chiamasse già il mondo di mari o se avesse ancora un altro nome, ma ci sono state tante persone, anche una youtuber abbastanza famosa di cui non farò il nome, se volete me lo chiedete in privato, che non lo hanno scritto nel, ehm, nel titolo e si sono tringerate dietro al fatto che lo diciamo nel video, per non parlare poi di quelli che non l'hanno detto affatto appunto, senza straparlare, il tag che abbiamo creato con Maride, il mondo di Mari, è il Pizza Tag e vi metterò in questo punto, come ho fatto per quello di prima, la mia, la mia versione. E, eh, sono più contento intanto perché mh, è stato arricchito da Mari con, con alcune conoscenze sulla pizza che io non avevo perché io me la mangio. <ride> <ride> e poi, perché è stato replicato da tante persone, peccato appunto per qualcuno che insomma, vabbè. cosa apprezzi o non sopporti di chi rifà i tag ideati da te. Apprezzo di essere menzionato, e poi c'è un'altra possibilità. Però questa non la ritengo obbligatoria. Mi piacerebbe che quando una persona rifà uno dei miei tag venisse. Sotto ai miei video, dirmi oi guarda che l'ho fatto, se ti fa piacere eh, confrontare eh, le tue risposte con le mie, oh, sarei ben felice. Non sopporto quando la gente dice, eh ho visto questo tag da XYZ ma non so chi l'ha creato. Tesoro, ma utilizzare i motori di ricerca di YouTube è fatica di molto? Stai progettando un nuovo tag per il futuro? Se sì, e se ti fidi dei tuoi colleghi, ci spiegheresti cosa hai in mente? Non spiego nulla, non perché io non mi fidi, bensì perché io non... Bensì perché non ho nessuna idea in mente in questo momento, quindi, quindi non saprei cosa spiegarvi. Tagga qualcuno che consideri bravo nel creare tag o a cui piaccia crearli. Certamente se faccio un tag vuol dire che mi piace, perciò taggerò due creatrici di tag di cui me ne è piaciuto almeno uno, non solo uno, almeno uno. Vorrei vedere questo tag rifatto dalla mia amica Sontina F che mi segue da tantissimo e da una nuova amica che è arrivata da relativamente poco tempo, che è Antonella del canale Consigli di Antonella, di cui in futuro farò un tag, però non dico quale. Io spero che siate arrivati fino alla fine del video, che vi sia piaciuto, che vi iscriverete qualora non siate ancora iscritti, vi chiedo per favore di aiutarmi a condividere il video, Ricordandovi che dal 2 aprile le community di Google Plus saranno chiuse, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!